Ok, allora, ehm, le, il tempo oggi cercheremo di dedicarlo in buona parte o in, o in totalità, diciamo così, alla risoluzione di questo esercizio no? eh, che, che è qua proposto sulle slide eh, sul, sul gioco del blackjack, eh? o meglio, una versione molto semplificata del gioco del blackjack. Eh, proviamo a leggere insieme e ragionare sulle, sulle specifiche, no? Sulla, sui requisiti, del programma che dobbiamo uh, realizzare. Um, realizzare un algoritmo e scrivere un programma Python che giochi blackjack contro l'utente e quindi ci siamo, però vuol dire che una partita blackjack è una partita in cui chiaramente gioca sia il computer che, che l'utente. Mm? Si assuma che la mano si svolga tra il banco e un solo giocatore, quindi prima semplificazione in una partita di blackjack ci sono più giocatori che giocano tutti contemporaneamente contro il banco, mentre invece qui abbiamo un giocatore solo eh, che è l'utente. L'obiettivo del Blackjack è avere in mano delle carte la cui somma sia il più possibile vicino a 21 ma senza superarlo. Okay? E quindi eh, vengono date delle carte: eh, il giocatore può decidere se eh, fermarsi con le carte che ha oppure chiedere carte eh, aggiuntive. La somma di, i, I punteggi sulle carte si sommano, eh, e se tu superi col tuo punteggio 21, 21, quindi da 22 in avanti, allora hai, hai sballato, quindi non, eh, perdi la mano. Se invece arriva un numero che è minore o uguale a 21, eh, confronti il numero del ottenuto dal giocatore con il numero ottenuto dal banco e alla fine decidi chi dei due ha vinto. Mm? Eh, ovviamente bisogna tenere traccia no, per decidere chi ha vinto della somma dei punti delle carte del giocatore, da un lato, e della somma dei punti delle carte del Computer del banco, diciamo chiamiamolo pure banco anziché computer, eh, dall'altro lato e poi confrontare questi due punteggi, okay? Quindi eh, queste regole del gioco semplificate sono quelle che vogliamo implementare. Allora supponiamo che eh, il, prima, eh, voglio giocare, cioè il, il gioco faccia giocare per primo il giocatore, no? normalmente il banco gioca sempre per ultimo. Quindi, il primo, la prima metà della, del programma farà giocare il giocatore, il computer eh, innanzitutto dà una carta a se stesso e due carte al giocatore, Beh, di fatto in Blackjack una carta è sempre nota, quindi il computer dice io ho una carta eh, e ho preso penso, un 5, poi dà al, al giocatore due carte, in teoria la prima dovrebbe essere visibile, la seconda dovrebbe essere nascosta, ma ovviamente poiché abbiamo un giocatore solo questa differenza non la facciamo. Quindi due carte è il numero minimo di carte che il giocatore può avere, può giocare, no? una carta sola ti devi fermare, siamo sicuri no? per definizione che con, con due carte non si può, non si può sballare, no? non si può superare il 21 perché è il punteggio massimo delle carte. Ehm, quindi a questo punto in base alla somma delle due carte ricevute, qui il giocatore ha due carte, sceglie se ricevere un'altra carta oppure fermarsi. E quindi io ho un 3 e un 7, la somma fa 10, non mi basta Chiedo un'altra carta e vado avanti così posso chiedere carte ripetutamente fino a quando non dico basta, mi fermo in realtà questa parte in cui posso richiedere carte eh, si interrompe per due motivi o perché ho superato il 21 e quindi ho sballato e quindi automaticamente ho perso indipendentemente da cosa fa o farà o ha fatto il banco eh, eh, oppure perché decido di fermarmi, perché secondo me diciamo così, ho già un buon punteggio e rischierei di sballare se prendessi una carta in più. Quindi questa è una cosa che decide il giocatore. A questo punto, eh, se il giocatore non ha perso, perché se il giocatore ha perso, ha sballato il 21, eh, automaticamente è fuori, no? eh, e quindi ha vinto sicuramente il banco, altrimenti gioca il banco e quindi di fatto il gioco è il computer. Allora il computer usa... Una strategia per giocare perché anche il computer seguirà le stesse regole e dovrà decidere se darsi delle carte in più oppure fermarsi e quindi la, la, la regola che il computer si dà è che fino a quando la somma delle carte che ha è minore di 17 il computer prende ancora carte se invece ha un punteggio tra il 17 e il 21 il computer decide di fermarsi. Questa è una strategia di gioco molto, molto diciamo così, semplice. Tra l'altro, non tiene neppure conto del punteggio che ha il giocatore, no? perché se io anche avessi 17 e il giocatore avesse 18, eh, visto che lo so perché ha giocato prima il giocatore, io potrei dovrei decidere di andare avanti lo stesso. Perché eh, se mi fermo perdo. Se eh, prendo una carta bassa potrei vincere, se prendessi una carta alta perderlo di sicuro perché eh, supero il 21, però fermarsi con la certezza di perdere non conviene, viceversa se il giocatore magari si fosse fermato con un 13 e io avessi già 15, allora mi conviene fermarmi piuttosto che arrivare fino al 17 rischiando di diciamo così di, di, di poi sballare nel, nel tentativo di arrivare a un numero maggiore di 17 quindi le strategie reali di gioco possono essere molto più complicate eh, qui per prima, diciamo, il primo tentativo implementeremo questa molto, molto semplice che si basa su una soglia fissa cioè il 17 anziché diciamo, cercare di ragionare sulla partita che sta giocando okay? quindi prima gioca l'utente poi gioca il banco eh, se il banco supera 21 quindi se il giocatore non ha sballato e il banco eh, invece sballa, allora automaticamente vince il giocatore. Se invece nessuno dei due ha sballato, e quindi entrambi hanno un punteggio che è minore o uguale a 21, quindi si sono fermati prima di superare il 21, allora si confrontano le due somme. E vince chi ha la somma maggiore, chiaramente. Quindi 18 vince sul 16. In caso di parità vince il banco. Quindi se abbiamo 16 e 16, il punteggio pari, diciamo così, va, eh, viene assegnato al banco, al computer. Quindi il giocatore deve superare il banco per poter vincere. La parità dà un punto al banco. Questo per quanto riguarda la gestione dei punteggi. Okay? Allora, quindi dovremmo eh, diciamo così, impostare un gioco in cui ci saranno più round, più mani, no? Eh, in ciascuna mano gioca prima il giocatore poi il banco e poi si decide chi ha vinto Sulla mano, e, e quindi si aggiorna il punteggio eh, una, mano, una, una mano successiva giocherà di nuovo il giocatore poi il banco e poi si decideranno il punteggio e si aggiorneranno poi così via no? eh, nella partita reale nel gioco reale chiaramente eh, il, le carte vengono estratte da un mazzo no? un mazzo che, eh, che contiene le carte, le figure, eh, le carte di vari semi, eccetera, eccetera. Okay? Eh, lui, il fatto di estrarre le carte da, da un mazzo fa sì che, eh, ad esempio, se io ho già, già estratto 3-10, la probabilità che estragga un altro 10 è molto più bassa, eh, rispetto a magari aver, non aver ancora stato nessun 10 dal mazzo no? perché chiaramente ci sono, nel mazzo ci sono solamente 4 carte per ogni, eh, per ogni valore allora noi questa complessità qui non la, non la gestiamo eh, non la vogliamo gestire in questa prima versione e quindi facciamo finta di avere un mazzo infinito un mazzo infinito vuol dire che eh, in ogni momento c'è la stessa probabilità di estrarre una qualunque carta quindi la prima semplificazione eh, non tengo conto del fatto che la probabilità di estrarre una carta dipende dalle carte che sono già uscite in precedenza e quindi mazzo, avere un mazzo infinito ben mescolato in modo perfetto, in modo totalmente random La eh, seconda ipotesi eh, semplifichiamo, eh, non prendiamo un mazzo reale in cui ci siano le carte, le figure e i semi ma diciamo che le carte sono numerate semplicemente con un valore da 1 a 10 okay? eh, tutti i valori interi, l'asso vale 1 e Ignoriamo le figure, facciamo finta che nel mazzo non ci siano le figure e non ci sia nessuna eh, differenza di seme. In realtà nel Blackjack il, il seme non serve a nulla. È no? un'informazione no, no, che non serve non viene usata ai fini del gioco. Quindi, questa è una semplificazione mo molto forte. Quindi, in realtà non stiamo giocando veramente con le carte, stiamo giocando semplicemente estraendo dei numeri da 1 a 10 con probabilità uniforme e poi vedendo che cosa capita eh, con ciascuno di questi. Hm? Poi, una volta che abbiamo la soluzione base è chiaro che la si può complicare no? a piacere, la si può ehm, diciamo, aggiungere i semi, aggiungere il mazzo, eccetera, eccetera, aggiungere le figure, decidere quanti punti valgono le figure. Nel gioco reale l'asso può valere 1, può valere 11 a seconda di che cosa decide il giocatore, quindi il giocatore può decidere quanto farlo valere, eh, però diciamo così, sono tutti eh, aggiunte che possiamo fare in un secondo momento. Per il momento eh, ehm, accontentiamoci no, della versione più semplice. Eh, poi nella slide successiva ci sono alcuni suggerimenti su come eh, diciamo, complicare un pochino la, il programma una volta che abbiamo fatto quello, quello di base ma diciamo così, non ce ne occupiamo allora questo è un po' l'esercizio che vogliamo provare a fare eh, noi abbiamo quindi la descrizione su questa slide che ci dice come funziona una singola mano poi sappiamo che questa singola mano dovrà essere ripetuta più volte non, è, non è specificato qua la condizione di terminazione della partita però potremmo cominciare diciamo così, a implementare una singola mano e poi sappiamo che la includeremo in un grosso eh, ciclo nel quale diciamo, verranno eh, ripetute le varie, le varie partite e decideremo una condizione di terminazione allora, io eh, ho già preparato un file blackjack.python, quindi scriviamo che questa sarà la soluzione dell'esercizio blackjack proposto sulle slide. Eh, poi gli errori di italiano li, corre, li correggo dopo, altrimenti non finisce più. Ok. Allora, eh, a livello di, eh, di pseudocodice, come lo implementiamo? Quali sono le idee di implementazione? Allora, eh, abbiamo già capito, ehm, abbiamo un primo ciclo più esterno che gestisce le varie mani di gioco, ok? Eh, varie mani, vari round di gioco, chiamiamoli come vogliamo, e quindi ci sarà un, un grosso ciclo eh, che chiam, diciamo ripeti per varie, per molte mani di gioco diciamo finché eh, l'utente non termina no? e quindi abbiamo eh, un ciclo che ripete l'esecuzione di una singola mano e quindi come corpo di questo ciclo, c'è cioè, gioca una singola mano del gioco. Giocare una singola mano cosa vuol dire? Vuol dire eh, innanzitutto gioca il giocatore, poi gioca il banco e poi infine ehm, determina il vincitore ed aggiorna il punteggio. aggiorna i punteggi, questa è un po' la logica top down no, di come vogliamo organizzare il, il gioco, chiaramente gioca il giocatore a sua volta no, si articola in, eh, ti do la prima carta, anzi le prime due carte, ti chiedo se vuoi andare avanti eccetera eccetera, no? eh, quindi questo è solamente diciamo così, un punto del programma che poi andremo ad espandere, Idem, la stessa cosa del gioco al banco, dove c'è la strategia del giocatore e così via. Eh, allora, questo ci... Il fatto che noi abbiamo dei punteggi da aggiornare ci fa già pensare subito a quelle che sono le variabili principali che questo programma dovrà elaborare. No? Eh, noi possiamo definire delle variabili che tengono conto dei punti del giocatore e dei punti del, del banco, questi sono i punti globali, eh? non, quelli, non sono le somma dei punti delle carte. il punteggio che ti dice quante volte ho vinto io e quante volte ha vinto il banco. E, e quindi possiamo già diciamo così, definire, dare dei nomi alle variabili che contengono questa informazione. All'inizio della partita chiaramente partiamo da 0-0, no? cioè, tutti hanno punti, quindi possiamo chiamare, dire punti eh, giocatore, uguale 0. E punti del banco uguale 0 mm? questi sono i punteggi complessivi quindi il numero di punteggio punteggio è che cosa il numero di mani vinte da ciascuno ok quindi aggiorna i punteggi qua sotto vuol dire che incrementerà o punti giocatore o punti banco a seconda di quello che è uscito però poi per determinare il vincitore ho bisogno di altri eh, valori più locali che sono la somma dei punti all'interno della singola mano mm? eh, la somma dei punti delle carte del giocatore che poi va confrontata con la somma dei punti delle carte del, eh, del banco per determinare chi è il vincitore allora eh, qui avremo due variabili diverse no? eh, possiamo chiamarle eh, carte giocatore e carte banco dove come carte intendo eh, la somma dei punteggi delle singole carte del, del giocatore, all'interno di una singola mano quindi vuol dire che quando io gioco una singola mano a un certo punto eh, nel giocare quando gioca il giocatore alla fine io esco da questa parte con, da questa parte di codice no? con un'informazione, una variabile che chiamerò carta giocatore quindi alla fine lo scopo di questa parte è determina il valore di carte giocatore, determina. mentre invece la parte di codice che fa giocare il banco determina il valore di carte banco. Quindi in qualche modo stiamo dicendo che questa parte di programma farà le sue cose, ma alla fine l'obiettivo principale o l'unica informazione che ci serve nel resto del programma dopo che abbiamo fatto giocare il giocatore è il valore numerico di questa variabile, che sarà un numero tra non so, 1 e 30, eh? può anche essere maggiore di 21 se il giocatore ha sballato. E idem carte banco, perché avendo solamente queste due informazioni io posso determinare il vincitore. Eh? Quindi ad esempio eh, il vincitore, questo potremmo addirittura scriverlo già a livello di codice, il vincitore chi è? È colui che ha il punteggio più alto, Uh, quindi possiamo vedere se il giocatore ha sballato, carta giocatore, maggior di 21, allora ha vinto il banco. Quindi diciamo print, vince il banco e aumento il punteggio del banco, punti banco uguale punti banco più 1. Altrimenti, secondo caso, eh, ha sballato il banco, quindi carte banco maggiore di 21, allora dirò hai vinto, cioè vince il giocatore e aumento il punti giocatore. Altrimenti, quindi nel primo caso il giocatore ha sballato, nel secondo caso il banco ha sballato, nel terzo caso nessuno dei due ha sballato e allora vado a, vedere, vado a confrontare i punteggi. Quando è che il giocatore può vincere? Quando le carte del giocatore, giocatore sono maggiori del punteggio delle carte del banco. Allora in questo caso ha vinto il giocatore, quindi eh, coppio queste due righe, in caso inverso, nell'ultimo caso, eh, allora avrà vinto di nuovo il banco. Quindi in questo caso, diciamo così, il terzo caso è nessuno sballato, giocatore più punti. Mentre nell'ultimo caso, nessuno ha sballato e il banco ha più punti oppure, lo, oppure gli stessi punti. Quindi in questo caso se il banco ha gli, le carte banco è uguale o eh, maggiore delle carte giocatore. quindi questa è la parte di logica che assegna il punteggio l'abbiamo implementata così vedete che questa parte qua aggiorna punti banco e punti giocatore incrementando l'uno o l'altro opportunamente e si basa solamente su, su queste due informazioni la somma dei punti delle carte del giocatore e la somma dei punti delle carte del banco chiaramente queste variabili sono ancora rosse perché non avendo ancora noi scritto eh, le parti precedenti del programma non le eh, abbiamo ancora definite no? però questo è il e il lavoro che gli faremo fare um, ok a questo punto uh, si passa alla mano successiva volendo no? però passa alla mano successiva possiamo uh, esempio, magari co costruiamo il loop più esterno in cui diciamo una, creiamo un ciclo while eh, usiamo una variabile che ci dica quando vogliamo giocare o quando, non voglio, o quando siamo stufi di giocare e quindi possiamo dire ancora e la variabile ancora sarà una variabile booleana, una variabile logica che inizializziamo a true Diciamo, eh, decide quando terminare il gioco. Quindi per ora questo ancora è uguale a true, non, non sto facendo nulla per metterla falsa per il momento, dovrò chiedere al giocatore in fondo se vuole terminare o no, eh, però finché è true il gioco va avanti, diciamo così, all'infinito. Eh, a questo punto abbiamo no, questa parte qui in cui dobbiamo implementare effettivamente il gioco. Gioco una singola mano che è fatta appunto da facciamo giocare prima il giocatore e poi giocare il banco. Facciamo giocare il giocatore. No? che è la parte più facile, allora cosa vuol dire questa parte qui? adesso in questo momento siamo concentrati su una funzionalità, voglio far giocare il giocatore Allora, questa, questa parte di codice che abbiamo già scritto, fatemi tornare indietro un attimo implementa questa regola qua, questa slide alla fine del gioco si decide chi vince ed è questa parte di codice che viene ovviamente dopo aver giocato la partita e quindi a questo punto dobbiamo implementare questa parte del gioco eh, quella che qui è chiamata la fase 2 e la fase 3 no? dà le carte al giocatore e, ehm, e permettere al giocatore di andare avanti oppure fermarsi allora eh, noi all'inizio al giocatore non ha eh, nessuna carta e dobbiamo dare due carte quindi noi possiamo inizializzare le carte giocatore a 0 così come quando giocherà al banco inizieremo, inizializzeremo le carte banco a 0 questo punteggio parte da 0 e poi eh, ehm, e poi lo incrementeremo man mano che daremo una carta quindi io devo dare la prima carta al giocatore Devo dare la seconda carta, no? perché nel testo c'è scritto che due carte le devo dare, poi devo chiedere se vuole altre carte e se sì, dare le carte successive. Ok? Allora, dare una carta cosa significa? Significa estrarre un numero casuale tra 1 e 10. Come faccio a estrarre un numero casuale? Eh, ad esempio, nel, nelle librerie di Python esiste un modulo che si chiama random, quindi se noi importiamo il modulo random, abbiamo varie funzioni che ci permettono di estrarre dei numeri casuali. Ad esempio, eh, vedete che qua ci sono tutte. Scrivendo random punto, lui con l'autocompletamento mi fa vedere tutte le varie funzioni del modulo random. Eh, quella che ci può interessare è questa che si chiama randInt. Adesso come si fa a vedere? Aspetta, randInt, Vediamo, andiamo sulla documentazione apro la pagina web con la documentazione, che dice la funzione randint del modulo random restituisce un numero intero casuale n compreso tra a e b, dove a e b sono estremi compresi, attenzione che questa è una, eh, un, un, un po' un'eccezione rispetto alla, reg alla regola generale no? in cui il, il limite superiore è quasi sempre escluso. E infatti dice, guarda, questo qui è la stessa cosa che se tu scrivessi run range a b più 1, perché la funzione run range, che è spiegata subito sopra, ti dice, Ritore se un elemento scelto a caso da un range no, definito come se lo costruisci con la funzione range, dove start e stop eh, sono il punto di partenza, compreso il punto di arrivo escluso. Eh, quindi sono due, due modi diversi di costruire lo stesso numero casuale. Io posso dire che la, la carta che ho estratto torno qui al codice la carta che ho estratto è un numero casuale tra 1 e 10 estremi compresi, oppure posso scrivere che la carta che estraggo è un numero casuale rand range tra 1 e 10 compreso E11 escluso, oppure potrei farmi del male e usare la funzione, se non sbaglio, eh, random, più avanti, esatto, c'è una funzione random che restituisce semplicemente un numero reale tra 0 e 1. Allora, se non mi ricordassi che c'è la randint io potrei scrivere carta uguale, uguale random.random, .random. questa random mi restituisce un valore tra 0 e 1, io in realtà lo voglio tra 1 e 10, e quindi devo moltiplicare per 10 e sommare 1. Questo è un numero reale e lo devo convertire in intero, e quindi fare una cosa così. Tutte e tre le cose fanno esattamente, ottengono esattamente lo stesso risultato, di estrarre un numero casuale tra 1 e 10. Chiaramente la prima è la più semplice, ma se non me lo ricordo un numero un generatore. E tutte queste funzioni si basano sulla funzione cioè più semplice che questa qua, questa random, che mi dà un valore tra 0 e 1. Poi questo valore lo possiamo diciamo così, spalmare su un intervallo diverso, semplicemente moltiplicando per l'ampiezza dell'intervallo e sommando il valore di partenza. Quindi un intervallo 0,1 diventa un intervallo 1,10, perché ci sommo 1 in partenza e perché moltiplico 10 al valore intero che ottengo. Ma diciamo che la più semplice eh, è la prima, no? Randint. Quindi ho scelto una carta e dirò all'utente, cosa dirò all'utente? Dirò all'utente che la sua carta è questa, print, hai eh, pescato una carta. E questa è la prima. Poi gli darò la seconda carta, subito dopo, con lo stesso meccanismo. Ovviamente quando pesco la seconda carta dovrò tenere traccia dei punti che ho accumulato. Quindi quando io pesco la prima carta, carte, carte giocatore, no, il, il valore del punteggio delle carte, mi ricordo, conto i punti di questa prima carta. Poi faccio pescare la seconda carta, quindi estraggo nuovamente un altro numero random, lo posso mettere nella stessa variabile, perché ormai questa variabile qui, carta, non mi serve più. Perché non mi serve più? Perché eh, l'ho già stampata per l'utente e il suo valore l'ho già tenuto conto nel totale delle carte. E Quindi posso poi dire, caro giocatore, come seconda carta hai pescato questa, e ne tengo conto carta giocatore uguale carta giocatore più la carta appena estratta. Ok? Quindi abbiamo pescato una carta carta giocatore uguale carta, pescato la seconda e l'abbiamo sommata. adesso comincia il gioco vero e proprio, no? il giocatore deve decidere se fermarsi qui oppure continuare, chiedi se vuoi delle altre carte, allora chiedi se vuoi delle altre carte, sarà semplicemente una input in cui chiedo, aspetta la risposta, risposta uguale input, chiedo se vuoi continuare? fermarti, continuare o fermarti, se usiamo diciamo così, le, le definizioni che sono date sul, sulla, sulla slide, fermarsi deve inserire stay e invece continuare deve inserire hit, quindi se vuoi continuare hit o fermarti stay, Adesso per il momento non facciamo ipotizziamo che l'utente diciamo, scriva sempre le, pari, le parole corrette, no? la gestione dell'errore la aggiungiamo in un secondo momento. E se lui mi dice stay, non ho nulla da fare, proseguo, vado avanti perché a questo punto ho il valore della carta giocatore. Se invece lui mi restituisce hit, io devo chiedere un'altra carta che sarebbe a questo punto la terza, però il codice che dovrò fare per gestire la terza carta è identico a quello che devo fare per gestire la seconda, quindi questo dare le carte successive significa in realtà tornare su alla riga 25 e ripeti le stesse cose che hai fatto per dare la, la seconda carta, quindi darai una terza carta, sommerai i punti e poi chiederai di nuovo all'utente se vuole continuare oppure no. Quindi in realtà questo dare le carte successive mi dice che questo codice qui va incluso in un ciclo. Un ciclo che continuerà a dare carte fino a quando l'utente scriverà hit. Quindi per farlo semplice possiamo indicare un ciclo while risposta uguale hit, Finché la risposta è hit. Ripeti. Giusto? Quindi cosa succede? Andiamo in ordine. Do la prima carta. Poi do la seconda carta, questo lo faccio sempre. Leggo la risposta e se la risposta è it, darò di nuovo un'altra carta e richiedere una domanda, eccetera. Se invece la risposta fosse stay, eh, si interrompe. Uh, l'unica attenzione che devo fare è che visto che qui inizializzo una variabile risposta che testo alla riga 20, 31, che testerò alla riga 24, devo ricordarmi per la prima volta di impostare a it per permettermi di entrare obbligo a entrare nel ciclo la prima volta questo è uno dei 100 modi in cui si può fare questa, questa funzionalità, eh, per carità. La inizializzo in modo che la prima volta vedo risposta uguale a hit e, e effettivamente entro, perdo la seconda carta, ricordiamoci che la seconda carta sono obbligato a darla, quindi è giusto che entri forzatamente nel ciclo la prima volta. Poi le volte successive continuerò solamente se l'utente ha risposto effettivamente hit. Ok? Allora, eh, vediamo se funziona, nel senso che magari possiamo fare una cosa, aggiungere qua dove determina il vincitore una print che ci dica che il giocatore quanti punti ha, carte giocatore, e il banco quanti punti ha, carte banco, così vediamo cosa succede io proverei a far partire questo programma, vediamo cosa succede allora, dice, hai pescato 9, hai pescato 7, vuoi continuare o fermarti? Eh, diciamo che voglio continuare, ho pescato 2 allora, 9 più 7 fa 16, più 2 18, decido di fermarmi, stay e mi dice che il mio punteggio è 18, lo sapevo già, avevo già fatto i conti a mente, il banco vabbè, 0 perché non l'abbiamo ancora fatto e quindi hai vinto. E poi, dopo che dice hai vinto, eh, ricomincia una partita nuova. Qui non abbiamo ancora la parte in cui mi chiede se voglio fare un'altra mano oppure no, semplicemente eh, lo ricomincia perché c'è questo while ancora che lo trova true e quindi fa un'iterazione successiva e quindi in questo caso 3 più 4 fa 7 prendo un'altra carta in più 7 più 8 fa 15 15 più 5 fa 20 non affermiamoci e quindi ho fatto 20 il banco 0 di nuovo ho vinto e va avanti così in realtà manca ancora eh, una logica che cosa succede se io eh, supero il 21, quindi 8 più 6, 8 più 6 fa 14, più 3 fa 17, prendo ancora carta, mi arriva un 6, 17 più 6 fa 23, e il programma non deve chiedermi se voglio continuare, eh, se ho fatto 23 eh, ho sballato e quindi eh, devo uscire semplicemente, quindi devo aggiungere questo controllo. Questa logica è una logica semplice che dice, ok, finché vuoi andare avanti ti do carte, ma in realtà noi dobbiamo tenere conto che puoi andare, puoi andare avanti solamente se non hai, ancora raggiunto, non hai superato il 21. Quindi questo come lo possiamo fare? Chiedi se vuole altre carte solo se non ha sballato, quindi prima controlliamo se ha sballato. Allora, nel caso in cui abbiamo sballato sei obbligato a lasciare. Quindi diciamo che eh, prima di tutto controlliamo se carte giocatore è maggiore di 21, allora dirò al mio giocatore hai sballato e metterò eh, la risposta a stay. Così in questo modo forzo l'uscita dal ciclo. altrimenti, vabbè, solo se non ho sballato, posso fare questa richiesta. Ovviamente questa input non devo farla se lui ha sballato. Allora, proviamo con questa modifica a vedere se mi gestisce anche lo sballo dell'utente. Quindi ho pescato 3, ho pescato 1, eh, queste sono arrivate carte piccole. 2, 3 più 1, 4 più 2, 6. 6 più 7 fa 14, 14 più 6 fa 20, e quindi una persona sana di mente si fermerebbe, io invece voglio ancora un'altra carta, mi arriva un 7, hai sballato. E poi arriva a calcolare il, vici, il punteggio finale, il giocatore 26, banco 0, in questo caso vince il banco perché, perché il giocatore è sballato. No? Anche se il 26 è maggiore di 0, ho i controlli prima che verificano che se il giocatore è sballato facciamo vincere il banco. Quindi diciamo che funziona no? questa logica. quindi la logica di gioca il giocatore essenzialmente è completa. Possiamo passare allora alla logica del banco, che funzionerà in un modo analogo. Quindi magari per, solamente per ragioni estetiche, eh, quando gioca il giocatore possiamo mettere una print Tocca al giocatore, tocca a te e poi sotto, diciamo, tocca al banco, così si capisce un po' meglio dagli output che cosa succede, no? Tocca al banco. Quindi qui useremo una, una logica analoga, eh, do una carta, carta uguale random.randint1.10, dico che carta ho preso, quindi mentre prima dicevo hai pescato carta, il banco dirà ho pescato una carta, la prima carta, e poi ci sarà la pesca, ovviamente carta e banco, la inizializzo al valore della carta che ho appena pescato, la prima, e poi c'è il ciclo in cui eh, il banco decide di andare avanti, a questo punto non deve chiedere all'utente, ma deve semplicemente decidere sulla base delle sue strategie. Quindi quando è che deve andare avanti finché, a pescare carte, finché carte banco è minore di 17. Questa è la strategia stupida okay, che, eh, che era riassunta in questa slide. Se la somma è minore di 17, devo prendere un'altra carta se è maggiore di 17 devo fermarmi se è maggiore di 21 a maggior ragione devo fermarmi tanto poi noi abbiamo la logica alla fine che dice che se è maggiore di 21 automaticamente ho perso quindi eh, per il momento tutta questa logica è semplicemente riassunta così se ho un valore minore di 17 mi fermo eh, Scusate, continuo a pescare quindi pescherò una nuova carta random random random 1 10 Dico cosa ho pescato E incremento le carte Carta Banco uguale Carta Va Carte Banco più carta quindi io esco da, ciclo, da questo ciclo while sicuramente quando le carte banco sono un numero che è maggiore o uguale a 17 ovviamente se è 17, 18, 19, 20, 21 ho una chance di giocarmela se invece fosse maggiore di 21 perché può saltare fuori che questa somma dia un valore maggiore di 21 e quando poche righe sotto determino il vincitore eh, ovviamente il vincitore, non sarò io il vincitore essenzialmente. quindi Proviamo questa parte, allora torno su, faccio run, tocca a te, allora cerco di giocare bene, ha pescato 6, ha pescato 5, quindi ho 11, prendiamo un'altra carta, 11 più 3 fa 14, beh proviamo a fermarci, vediamo cosa gioca lui, allora lui, uh, allora, lui ovviamente lui è veloce, tocca al banco, lui ha pescato un 1, 4 poi un 7, poi un 6, 1 più 4, 5, 5, 7, 12, 12, 6, 18, noi sappiamo che lui 18 è maggiore di 17, quindi si ferma. E Infatti alla fine della partita il riepilogo è che il giocatore ha fatto 14, il banco ha fatto 18 e vince il banco. E Partita successiva, 8 più 9, 8 più 9 fa già 17, fermiamoci qua. Lui che cosa fa? pesca 2, 4, 1, 6, 6, e fa 19, questo maledetto ha di nuovo vinto lui, 4, 7, 11, prendiamone ancora una, 11 più 9 fa 20, dai, questa volta vinciamo, no, eh. lui ha pescato un 2, un 10, un 9, ha fatto 21, ha di nuovo vinto lui. Eh. Non sono ancora riuscito a vincere una volta, eh, volevo solo provare una cosa. C'è una parte del programma che non funziona, sì, poi, poi rivediamo il codice insieme. Eh, allora, 9 più 3, 12. Prendo una carta fa 15, ne prendo un'altra. Ho sballato, ho pescato un 10. 15 più 10 fa 25. Adesso, in realtà, quello che volevo farvi vedere è che, anche se io ho sballato, il banco sta giocando lo stesso. In realtà le regole del gioco dicevano che il banco gioca se il giocatore non ha sballato. Ok? Quindi tutta la parte di programma in cui gioca il giocatore devo eh, farla solamente se, se il giocatore non ha sballato. Torniamo al codice, tutta questa parte in cui eh, gioca il banco che in realtà sono queste istruzioni qui, dalla 41 alla 52, mi sono accorto che devo farla solamente se il giocatore non ha sballato. Quindi se, solamente se, carta giocatore è minore o uguale di 21. Allora, se non ha sballato, faccio questa parte. Altrimenti questa parte la salto di brutto. L'assalto e tornerò, andrò a determinare il vincitore. Quindi qua avrò queste quattro casistiche. Quindi se il giocatore ha sballato, io so già che il banco non ha giocato in questo caso e vince, diciamo così, d'ufficio in automatico. Se invece il giocatore non ha sballato, allora possiamo avere queste tre possibilità. Ha sballato il banco, eh, oppure nessuno dei due ha sballato, allora vado a confrontare i punti. Vedete che se sballa il giocatore non guardo neanche i punti del, del banco. Se sballa il banco non guardo i punti del giocatore. Solo se entrambi non hanno sballato, allora effettivamente mi interessa quanti punti hanno nello specifico. Ok. Allora, vediamo con questa aggiunta... allora, vediamo di giocare bene, Ho pes hai pescato 2, hai pescato 5, sono 7, 7 più 6, 13, prendo ancora una carta, 13 più 7, 20, mi fermo, il banco ha pescato 8, eh, eh, sembra quasi truccato questo gioco perché questo banco vince un po' troppo facilmente, noi sappiamo che non è truccato perché sappiamo che i numeri vengono estratti semplicemente con un random, ma... Eh, cioè, dobbiamo proprio fidarci, ecco, ci fidiamo perché l'abbiamo scritto noi, se l'avesse scritto qualcun altro questo programma io avrei cominciato a pensare che era truccato, invece no, ha vinto lui, tocca di nuovo a me, 9 più 5 14, proviamo a prendere un'altra, ho pescato 10, ho sballato, ho fatto 24, ecco qui c'è un baco, già un errore nel programma, eh, perché mi dice che il banco ha 21, in realtà non è vero che il banco ha 21, il banco non ha giocato, quindi ha 0, poi non importa perché vince comunque lui perché io ho sballato, ma questo valore 21 è sbagliato perché ho dimenticato probabilmente di mettere a zero carte banco e infatti qua vedi che carte banco lo metto a zero solo se lui sta giocando. In realtà dovrei rimetterlo a zero fuori da questo if, in modo che ovviamente quando è il suo turno parte da zero, poi se non gioca rimarrà a zero questo numero. Perché il problema è che se rimane 21, al giro successivo lui vince di scuro. No? Eh, anche, anche se io non sballassi, perché si ricorda il punteggio precedente. Quindi questa è una piccola correzione da fare. Ecco, direi che la, la, la, la, la, diciamo così, la partita è completa, bisogna solo gestire ancora la... La, il punte, la visualizzazione no? del punteggio totale perché noi questi punti giocatore e punti banco li stiamo contando secondo noi li stiamo contando giusti ma per il momento non li abbiamo mai stampati quindi non li abbiamo ancora visti e così come questo ancora vogliamo farlo diventare falso prima o poi no? e quindi alla fine potremmo dire dopo che ho calcolato i vari punteggi eh, posso mettere una bella print che riassume il punteggio Punteggio attuale, giocatore a eh, come l'ho scritto prima, giocatore, due punti, e metto i punti giocatore, che è diverso dalle carte giocatore, a ah, mettiamocela in F stringa. Punti giocatore, eh, e invece il banco ha punti banco. E poi potrò chiedere se vuoi giocare ancora. Vuoi continuare? Sì, no. Se la risposta è uguale a no, allora semplicemente metto ancora false. Quindi so che devo uscire e poi alla fine potrò dire il vincitore assoluto, se è il banco o il giocatore. Quindi andrò, potrò stampare un messaggio di commiato no? che dice se punti giocatore è maggiore di punti banco, quindi ho vinto, il giocatore ha vinto più mani rispetto al banco, print sei il campione. Altrimenti punti giocatore uguale punti del banco, allora dirò avete pareggiato e in ultima analisi purtroppo dobbiamo dire che ha vinto lui, ci abbiamo perso, ti ho battuto anche questa volta perché si sa, i computer non hanno pietà, né gentilezza. Quindi cosa sto facendo qua? Semplicemente se lui non vuole continuare, eh, vado ad analizzare il punteggio totale che è stato raggiunto, e di fatto vado, decido quale messaggio finale no? stampare. Ma la cosa essenziale è questa, risposta uguale input e ancora uguale false, perché quando ancora uguale false, il ciclo while non verrà più ripetuto e quindi a questo while là sopra non, non farò più ulteriori mani queste, queste, queste tre righe queste tre istruzioni, queste tre if io le ho messe qui dentro, dentro questa if che sono ancora dentro il while volendo potrei mettere tranquillamente fuori dal while, cioè dopo che il ciclo while si è concluso no? è, è lo stesso, in ogni caso è l'ultima cosa che fa il programma prima di terminare allora vediamo se funziona riavviamolo ah, qui, quando il programma si blocca su un input allora, ok, tocca a te hai pescato 7, hai spescato 3 andiamo avanti, hit 3 più 1, sono 11, vado avanti, ancora 1, Ecco, qui poi arriva la batosta, sono 12, più 10, ho sballato, beh, grazie. Pun giocatore, ecco qua, quella parte che abbiamo aggiunto, punteggio attuale, giocatore 0, banco 1. Vuoi continuare? Sì, perché voglio rifarmi. Tocca a te, hai pescato 9, 9 più 4, 13, andiamo avanti, 13 più 6, 19, va bene, mi fermo. Il Giocatore cosa fa? Pesca 1, 2, 5, 5, 5, e arriva a 19 è maggiore di 17, è anche, è visto per la regola del pareggio ha vinto lui, andiamo avanti, eh, 12, hit 2, 6, quindi 2 più 2 4, più 6 10, ne prendo ancora una, ah no c'era un 10 che non avevo visto, maledizione, e quindi ho sballato ovviamente, e quindi per la terza volta vince il banco, Vabbè, mi sono stancato, vuoi continuare? No, ti ho battuto anche questa volta, e quindi sembra adesso eh, diciamo che è facile provare il programma e far vincere eh, quando vince il computer e quindi abbiamo visto che questa parte qua funziona eh, dovremmo giocare un po di volte per riuscire a vincere anche noi per verificare che effettivamente questa parte di è il campione funziona anche lei perché magari potremmo aver sbagliato qualche cosa in una parte del programma che non viene eseguita allora, eh, Davide mi chiedeva di vedere la riga 52, non so se è la 52 dove c'è il while, questa qui, Qu questo è il blocco 50-53 è il blocco dove c'è la logica di gioco del, del, del computer, che in questo caso è molto molto semplice. Qui volendo potremmo complicarlo ovviamente, no? nel senso che magari non ci sta più in un'unica condizione del while, ma potremmo mettere tutta una serie di if, di controlli, in cui il computer decide se andare avanti oppure no. Eh, quindi se, se va avanti eh, potremmo dire ad esempio che lui si può fermare visto che gioca dopo il giocatore se per caso le carte banco sono già maggiori del, eh, di quelle del, del giocatore si può fermare quindi qui eh, potrebbe fermare il while mi dice quando devo giocare allora io gioco quando le carte le mie carte sono minori di 17 ma anche quando eh, è le mie carte magari possono essere ancora minori di quelle del giocatore, perché se fosse già uguale o maggiore del, del giocatore, anche se, nei, se è minore di 17, ha senso che mi fermi, perché ormai ho già vinto, no? non ha senso continuare a rischiare di sballare. Ok? Eh, però vabbè da qua si possono fare tutti i miglioramenti possibili alcune, co alcune cose si possono fare semplicemente rendendo più complessa no? più articolata questa condizione del while eh, e altre cose invece non ci stanno nella condizione del while allora dovrò fare diciamo così, dei calcoli sotto dentro il ciclo del while faccio dei calcoli per decidere se ha senso o no continuare quindi avrò una variabile booleana una variabile logica forse che mi dice voglio ancora una carta oppure non la voglio sulla base dei calcoli che ho fatto dunque Francesco mi chiede se posso condividere il codice sicuramente sì, ve lo mando sia su Slack che poi lo metto come sempre sul, sulle pagine del corso no? voi sapete che alla fine di ogni settimana se andiamo qua nella parte di registro delle lezioni vedete che alla fine di ogni settimana c'è questo zip che contiene tutti i file della settimana okay? quindi ve lo trovate anche lì ma ve lo metto tranquillamente su Slack dunque per rispondere ad altre domande se invece avessimo solo quattro possibilità di pescare un numero con un mazzo normale di carte come dovremmo modificare il randint eh, allora non si può fare semplicemente con randint randint è un generatore casuale come si dice senza memoria nel senso che ogni volta che genera un valore eh, lo genera da, da zero sen senza, a quali, senza pensare a quali valori precedenti sono stati generati eh, per poter generare dei, dei valori che tengono conto anche delle carte passate, io dovrei sapere quanti 1 sono usciti, quanti 2 sono usciti, quanti 3 sono usciti e così via. Questo lo potremo fare solamente quando vedremo delle strutture dati, più ehm, ad esempio per gestire un elenco di numeri, cioè quante volte è uscito il 3, quante volte è uscito il 4 e così via. Quindi quando faremo le liste, no? quando faremo strutture dati a liste potremo proprio memorizzare il mazzo e dire scegli una carta casuale del mazzo al momento, non avendo ancora eh, diciamo così, la conoscenza di come si gestiscono le liste, eh, non possiamo eh, tenere conto di queste diciamo così, diverse probabilità. Se non con una lunga sfilza di if, ma eh, o, avendo 10 variabili diverse, quanti 1 sono usciti, quanti due sono usciti, quanti tre sono usciti, che hm, chiaramente non ha senso, no? non, non ci avventuriamo neppure in questa via sapendo che poi c'è una soluzione migliore. Germana mi chiede se alla fine di un run la somma delle carte è uguale cosa succede? Succede che vince il banco, perché qui alla riga 64 mi dice che per e nessuno dei due ha sballato ovviamente, eh, se le carte del giocatore sono strettamente maggiori delle carte del banco allora vince il giocatore, in tutti gli altri casi quindi se sono uguali i punteggi oppure se il banco ha più punti allora vince il banco. Mm? Quindi questo maggiore e non maggiore uguale mi dice che se i punti sono eh, i punti di una mano eh, nel caso di uguaglianza vince il banco. Se mettessi un maggiore uguale qua, allora nel caso di uguaglianza vincerebbe il giocatore. Oppure potremmo inventarci un'altra regola che in caso di pareggio il punto non lo prende nessuno. Ecco. Però le slide, diciamo, la specifica ci diceva chiaramente che in caso di pareggio deve vincere il banco se in caso di parità vince il banco quindi questo è ciò che abbiamo implementato ma lo gestiamo tutto essenzialmente su questa linea eh, poi Michele mi chiede eh, portare nella parte while ancora lassù qui all'inizio questo è l'inizio del programma sono le primissime righe ho azzerato i punti per iniziare la partita ho messo ancora uguale true e poi semplicemente while ancora che comprende tutto il resto del programma da questo while e uscirò quando qualcuno metterà a falso la variabile ancora e questo fa la, la controparte con le ultime righe del programma in cui se la risposta è no allora metto a falso la variabile ancora che è quella che mi causa l'uscita dal ciclo alla riga 11 no? quindi quella assegnazione Ancora uguale a falso della riga 74, si collega direttamente con la riga 11, dove, dove si viene controllato il valore di quella variabile. Mm. Um. Ok, adesso poi tranquilli che vi, vi, condivido, vi condivido il file e quindi lo, lo potete guardare con calma. Le... Giulio mi chiede le condizioni per non far sballare il giocatore allora vediamo un po' qua questa è la parte del giocatore quindi io semplicemente estrago una carta aggiorno il punteggio e poi mi chiedo ok questo punteggio mi ha già fatto sballare o no? Se mi hai fatto sballare, allora dico che ho sballato e forzo la risposta stay, stage, dico al giocatore senti fermo, eh, forzosamente devo fermarmi, non posso andare avanti. E quindi non chiedo neppure al giocatore se vuole la prossima carta. Se invece carta giocatore è minore o uguale a 21, quindi anche con 21 stranamente chiedo al giocatore se vuole continuare, in realtà con 21 mi devo fermare per forza, però eh, non lo sto trattando come caso particolare solo se è minore o uguale a 21 il punteggio attuale delle carte del giocatore allora chiederò questo input e sulla base del, quest, del del quale ovviamente deciderò se pescare ancora una carta oppure no ok Allora, io vi posso mandare la versione attuale che abbiamo, ve la metto, eh... ve, la, ve la incollo qua, poi magari la pacciocchiamo ancora, vi mando poi quella definitiva. Eh, C'è un commento di Luca, poco sopra, che dice, non sarebbe meglio visualizzare la carta che ha al banco prima di dover scegliere se chiamare ancora carte? e sì hai ragione, è un pezzo che ci siamo dimenticati perché il, le regole del gioco dicevano proprio così nella fase 1 il computer si dà una carta e la fa vedere al giocatore quindi la prima carta del computer in realtà la devo estrarre prima di far giocare al giocatore quindi in realtà noi questa parte qui, errore mio, non ci avevo più pensato, non l'abbiamo implementata perché abbiamo detto ok, gioca prima il giocatore, quindi implementiamo il giocatore e poi implementiamo il computer. In realtà, quando gioca il computer, la sua prima carta è già stata estratta. Okay? Quindi dobbiamo andare a modificare questo, grazie a Luca per la segnalazione. Eh, non è particolarmente complicato, per fortuna, perché basterà. Ehm, questa è la. Dunque, siamo nella gioca al banco, questa è la prima carta del banco. La prima carta del banco, eh, quindi scriviamo un commento così ci ricordiamo cosa stiamo facendo, quindi il banco estrae la prima carta e poi va avanti. Quindi ci è sufficiente che queste tre righe qua di codice le anticipiamo a prima dei giochi del giocatore, prima che il giocatore giochi. Ovviamente, questo si porta dietro anche la modifica della riga 41, perché se io prima estraggo la carta, ho già un valore dentro carte banco, che ce l'avrò già dalle righe precedenti del programma, e non posso azzerarla di nuovo alla 41, se no mi perdo il valore di questa carta. Quindi, operazione 1, tolgo questo blocco di codice da qui, vado su. A prima del gioco del giocatore, quindi quando c'è scritto gioco al giocatore, avrò una parte prima che corrisponde nel estrae la prima carta, vabbè ce l'abbiamo scritto nel commento un attimo fa, il banco estrae la prima carta e quindi diciamo, il banco ho pescato una certa carta e la inizializza direttamente, cioè tiene conto già di questa carta nel Computo della somma delle carte del banco. Eh, poi tocca a te e giocherai tu. E poi a questo punto il giocatore riprende, il banco riprende. Dove siamo? Eh, carte del banco. Qua. Tolgo questo carte banco uguale 0, perché carte banco a questo punto ha già un valore che abbiamo determinato nell'estrazione casuale di sopra, quindi questo lo tolgo ovviamente. Tocca al banco. E possiamo poi ricordarci che avevo già eh, un, una certa carta, quindi la scriviamo, carte banco. Ok? Allora, così dovrebbe funzionare, proviamoci allora, banco, vedete, ho pescato 10, quel 10 rimane da parte, adesso tocca a me, 4, 7, 11, eh, proviamo a prendere un'altra carta, 11 più 8, 19, mi fermo, adesso quando gioca al banco mi dice, tocca al banco, avevo già 10, ovviamente questo 10 qua è uguale a quel 10 là, e poi va avanti, ho pescato 5, che si sommando i 10 fa 15, più 8 fa 23, e Quindi il banco sballa e hai vinto io. Finalmente ho vinto una volta. Giocatore 1, banco 0. Puoi continuare. Continuo la seconda volta per essere sicuro no, di aver correttamente azzerato le varie variabili. Banco ho pescato 2. 1 più 8. Mi fermiamoci, intanto adesso ho per testare il programma. Tocca al banco, avevo già 2, quindi giustamente quello che ha pescato se lo ricorda c'è sempre il rischio quando, uso, quando sono in un ciclo che nel, nell'iterazione successiva del ciclo mi sia dimenticato magari di inizializzare qualche variabile quindi c'è il rischio che riusi il valore vecchio dell'iterazione precedente invece in questo caso funziona quindi qua mi sono fermato io con 9 e giustamente lui ha vinto perché gli è bastato vincere con 12 ha vinto con 12, ce lo ricordiamo perché noi abbiamo ho aggiunto poco fa la clausola fermati se superi il 17, ma fermati anche se raggiungi il punteggio del giocatore qua alla riga 50, e quindi questo ha fatto sì che lui si fosse fermato a 12 perché il suo 12 era già superiore al mio 9, non ha cercato di arrivare al 17 quindi questa, ci vogliamo, già una strategia più intelligente di quella che c'è sulle slide vuoi continuare? No avete pareggiato okay. c'è una domanda ancora? se non ci sono domande ehm, in realtà dobbiamo fare perché diciamo, il programma sia un po' completo un po' robusto dovremmo cominciare a questo punto ad aggiungere tutta una serie di controlli sulla lettura dei dati cioè, cosa succede se l'utente qui, in questo, andiamo a cercare le varie input, no? perché è dove ci sono le grane. La prima input, l'utente deve scrivere it oppure stay. E se non scrive it o non scrive stay, che cosa succede? Ebbè, per come abbiamo implementato noi il codice, se scrive it, gli danno una carta, qualunque altra cosa lui risponda, è come se dicesse stay. Ci può andare bene, non ci può andare bene. Se it lo scrivesse in maiuscolo non, ric non viene riconosciuto. Quindi dovremmo chiederci essenzialmente i vari modi in cui eh, questo può essere controllato e, e quali valori, diciamo, riaccettare. Adesso questo funziona in modo estremamente grezzo. Cioè se scrivo esattamente it in minuscolo va avanti. Qualunque altra cosa io scriva si ferma. Possiamo cominciare a migliorarlo, ad esempio, innanzitutto possiamo dire: vabbè, questo input mettiamolo subito in minuscolo. Quindi, l'input, qualunque cosa che abbia scritto, prima di memorizzarlo dentro risposta lo converto in minuscolo. Semplicemente ricordate che l'input restituisce una stringa, in una stringa posso applicare qualunque metodo delle stringhe, compreso ad esempio lower che lo mette in minuscolo e poi però se per caso lui non scrivesse né hit né stay dovrei in qualche modo eh, dirgli no guarda non hai scritto bene per favore ripeti quindi dovrei ripetere questo input finché il valore inserito non sia esattamente quello corretto allora devo scrivere while risp non è esattamente it e RISP non è esattamente stay, allora dovrò dire, ripeti, valore non ammesso, eh, diciamo così F, valore RISP non ammesso, ripeti e ripeto questa input quindi in qualche modo adesso lo proviamo subito mi obbligo a, ad uscire da questo ciclo while solamente con la certezza che la risposta è una di queste due a meno di maiuscole e minuscole che comunque, cioè, ho comunque convertito quindi se la scrivessi in maiuscolo andrebbe bene lo stesso quindi se provo a fare un run di questo se anziché it o stay scrivo ttt, lui mi dice che il valore ttt non è ammesso, ripeti, allora scrivo it, va bene. Se scrivessi it maiuscolo, vabbè, ho sballato ma comunque me l'ha preso. Se scrivo stay, st non va bene, scrivo stay, invece va bene, mi fa fermare. Quindi in qualche modo ho aggiunto un controllo sul... Sull'ingresso, sull'input della hit bar stay, poi ci sono altri input nel nostro programma. Sì, ce n'è un altro qua. Sul vuoi continuare, sì, no. E anche qua dovrei fare la stessa cosa. No? quindi se la risposta è diversa da sì, è la risposta. Anche qua magari mettiamolo in minuscolo. Punto lower e la risposta è diversa da no scusate, non if while perché ci può capitare più volte anche se la risposta è diversa da sì e diversa da no allora vabbè qui posso semplicemente rifare la input senza mettere nessun messaggio ripeti vuoi continuare? non si è capito quindi in questo caso abbiamo questo piccolo blocco, quindi un'operazione di input viene sostituita da un piccolo ciclo while che mi garantisce che alla fine del while questo, questo, il dato letto sia il dato corretto e a questo punto posso analizzare il significato di questo dato, era un sì o era un no, e allora se era no faccio cose. Quindi in qualche modo questo, diciamo così, questo pattern di programmazione è abbastanza ricorrente, ogni volta che leggo un dato subito dopo gli metto magari un ciclo in cui finché non sono sicuro che quel dato sia corretto continuo a chiederlo e qui di fatto ci metto le condizioni di, eh, di errore eh, finché no, questo è sbagliato no, sì, è giusto, scusate eh, RISP è diverso da S e è diverso da NO per rendere questa condizione falsa, quindi il caso normale se l'utente inserisce S, questa parte è falsa, la risposta se io ho inserito S non è diversa da S e quindi questa parte è falsa e non entra nel ciclo while. Viceversa se l'utente inserisce un'altra lettera, la X, allora questa parte risposta diversa da s è vera perché la x è diversa da s questa parte anch'essa è vera perché la x è diversa da n e quindi poiché ho un end tra due parti che sono entrambe vere tutta la while vede una condizione vera e quindi entra nel ciclo e mi, mi rifà la domanda quindi anche in questo caso se eh, rilanciamo il programma diciamo, ci fermiamo subito alla domanda vuoi continuare scrivo qualcosa di sbagliato oppure semplicemente batto invio eh, scrivo in, eh, invio senza nulla quindi di fatto sto inserendo una stringa vuota eh, lui me lo, me lo richiede fino a quando non inserisco una S oppure una, una, una oppure un N per uscire in questo caso era relativamente facile perché avevamo due input soli dove eh, il, il valore che volevamo leggere erano o una, due stringhe predefinite diventa più complicato no? quando dovessi controllare, che so, leggere dei valori numerici. Quindi devo andare a vedere non solamente se si può convertire in numero, ma anche il valore minimo e il valore massimo, se sono, se sono coerenti, oppure se fossero stringhe che devo essere, devono essere in un certo formato, quindi non necessariamente S o N, ma una qualunque stringa di tre lettere che contenga un numero al suo interno, dipenderà ovviamente dalle, dai casi. Allora il pattern è sempre lo stesso, leggo un dato e poi ho un ciclo che ripete la lettura del dato tutte le volte che trova che la formattazione di quel dato non è corretta. Eh, a questo proposito c'è una parte del, diciamo così, del, delle slide che noi non, chiaramente non abbiamo, non abbiamo ancora fatto la vedremo a, a parte la settimana prossima alcune cose le abbiamo già viste con ragionamento con gli esempi dove ci aiuta no, a, a capire come fare a capire se una stringa è fatta come vorremmo no? quindi diciamo, un po' di approfondimento sulle funzioni di elaborazione delle stringhe noi abbiamo visto alcune funzioni semplici che erano quelle già predefinite tipo il find eh, tipo il count, che permettevano di fare un, una prima minima analisi delle stringhe, però se dovessimo fare un'analisi di tipo eh, diverso, no? quindi contare il numero di lettere maiuscole che c'è dentro, eh, con il count semplicemente non si può fare e allora lo possiamo fare carattere per carattere e quindi adesso che conosciamo i cicli cosa che prima non conoscevamo quando abbiamo visto le funzioni sulle stringhe e i metodi sulle stringhe adesso conosciamo i cicli possiamo anche decidere di costruirci noi un ciclo che vada a fare l'analisi che ci serve all'interno dei singoli caratteri della stringa però questo eh, lo vediamo insieme eh, diciamo così, negli esercizi che faremo a partire dalla settimana prossima Ci sono altre domande? Eh, una osservazione, è eh, una domanda che mi faccio da solo, eh, eh, io in questo caso non avrei potuto, dico così, eh, anche ricordarmi con una variabile logica, con un flag, se l'utente ha sballato oppure non ha sballato. No? Io nella parte di eh, determina il vincitore, ho cercato di fare la soluzione che fosse più semplice in assoluta per me, quindi mi bastano queste due informazioni, i punti dell'uno e il punto dell'altro. Magari qualcuno potrebbe aver pensato, ma a me serve anche, eh, magari mi conviene usare una variabile logica, tipo giocatore sballato e banco sballato, che sia true o false, e allora vado poi a decidere anche sulla base di queste eh, condizioni e quindi questo giocatore sballato l'avrei messo tranquillamente qui avrei messo qua dove c'era il sballato avrei messo giocatore sballato uguale true e poi nella fase di controllo del punteggio sarei andato a vedere anche queste variabili logiche eh, nel, caso, nel nostro caso dove era? Eh, la condizione era abbastanza semplice per cui non ho ritenuto il caso di introdurre una variabile in più forse avrebbe complicato il codice però è chiaro che se la condizione ho sbagliato o non ho sballato fosse una condizione molto più complicata quindi magari è che come nel gioco vero no? nel senso che se tu prendi due assi che in realtà farebbe 22 il punteggio eh, è, un, è un punto speciale che ti dà il doppio della vincita e quindi ci sono delle eccezioni ci sono dei casi particolari eh, allora in quel caso avrebbe probabilmente avuto senso sarebbe stato conveniente definire delle variabili logiche che si ricordavano le varie eh, se tizio ha sballato, se tizio ha abbandonato se tizio eh, ha fatto una combinazione speciale me lo ricordo con delle variabili logiche vero o falso senza dover ogni volta andare a rifare il ragionamento perché vedete che questo controllo con 21 lo stiamo facendo più volte senza rifare ogni volta il ragionamento che già avevo fatto quando avevo scoperto che l'utente aveva sballato no? eh, quindi ci so, sì, sì, sì, può, può essere sicuramente no, così, più complicato Così come può essere eh, reso più complicato, e eh, lo chiudo con questa, dove è andato a finire, scusate, eh, ci, qui ci sono alcuni suggerimenti, che vi avevo fatto rapidamente vedere all'inizio, se, eh, se questo programma l'avete risolto, eh, potete complicarlo eh, un pochino in più. Adesso qui c'è sul discorso della probabilità, fa una prima approssimazione in cui dice i mazzi non sono infiniti ma sono solo n però non stiamo ancora contando le singole carte per contare le singole carte vi chiedo se volete aspettiamo due settimane quando conosceremo le liste e poi riusciremo a farlo eh, molto più facilmente estraendo la, la, vera, la vera carta mentre una cosa carina potrebbe essere quella dell'asso che, potre, che può, nel gioco reale puoi decidere se farlo valere 1 oppure 11 e quindi quando hai eh, un 1 e un 10 quello è, fa 21 Già, puoi decidere che l'1 val, valga 11 11 più 10 fa 21 eh, però questo lo deve decidere il giocatore nel momento in cui riceve l'asso quindi c'è un po' di interazione in più in cui il giocatore riceve un asso e dice senti vuoi che questo valga 1 o valga 11 e quindi ne tieni conto in modo diverso questa è una cosa che si può fare complica un pochino la logica eh, oppure è più complicato è è giocare, è giocare con più giocatori. Allora a questo punto non ho solamente il giocatore e il banco, ma il giocatore 1, giocatore 2 e giocatore 3. Anche questo adesso diventerebbe molto pesante da fare perché bisogna di fatto replicare la parte di gioco del, del giocatore in 2, in 3, in 4 volte di più, eh, copiandolo ugualmente, avendo la replicazione delle variabili sul punto del giocatore, sulla carta del giocatore che diventa a questo punto 1, 2, 3. Anche qua quando eh, impareremo le liste sarà, diciamo così, molto più facile generalizzare il gioco non solamente a un giocatore ma a un numero qualsiasi di giocatore memorizzando i singoli punteggi all'interno di diverse posizioni di queste appunto liste no? sto facendo un po' di pubblicità sul prossimi argomenti che, che affronteremo settimana prossima iniziamo a parlare di funzioni che ci serviranno anche per semplificare un pochino il codice soprattutto quando ci sono delle parti ripetitive ma nel frattempo faremo vari esercizi che continuano a lavorare su questi argomenti qua, stringhe, con, eh, condizionali e cicli, perché effettivamente no, ogni, anche su esercizi molto semplici, però diciamo, gli spunti di, di, di, di ragionare no, su quelle che sono le soluzioni ci possono essere, e, eh, soprattutto è, diciamo così, è un messaggio che lancio a chi di voi sta un pochino faticando un po' di più, sta cominciando a faticare in questa parte, è il momento di non perdersi questo. Mm. Eh, su questo argomento siamo andati abbastanza lenti l'abbiamo tenuto per due settimane anche sulla parte delle funzioni è un argomento molto semplice e quindi di fatto usiamo il tempo e il prossimo laboratorio per approfondire questa parte dei cicli questo è il punto in cui il corso inizia a diventare più difficile quindi se vi accorgete che state incontrando qualche difficoltà è il momento di insistere fare qualche esercizio in più chiedere qualche domanda in più in modo da poi affrontare la seconda parte del corso che è quella dalle liste in avanti che effettivamente mette insieme molte più cose se avete buone basi su questa prima parte iniziale quindi siamo quasi a metà del corso essenzialmente. Eh, stiamo finendo la settimana 5 quindi ne abbiamo altre 7 ma le ultime due non contano perché sono temi d'esame quindi essenzialmente siamo al giro di boa eh, cercate di consolidare bene almeno questa parte essere sicuri sul fare gli esercizi fare gli esercizi ovviamente non vuol dire vederli fatti da qualcun altro risolti ma mettersi lì, provare a farli arrabbiarsi perché non funzionano chiedere aiuto e riuscire a risolverli. Mm. Ho usato l'ultimo minuto per fare il predicozzo, a questo punto vi posso lasciare, vi pubblico il materiale a breve eh, sul sito anche con l'ultima versione, con gli ultimi aggiornamenti. Mm. Eh, vi ringrazio, buona fine settimana, buon ponte di, di Halloween o dei santi come lo vogliate chiamare, noi ci vediamo la settimana prossima. Grazie, arrivederci.